calcolando male i tempi, calcolando bene 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, sono finita. ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su f 122 dal nostro Calogero Bottas. Il nostro pilota Beaver arriva da una prestazione che dire entusiasmante è poco, vi ricordo che trovate tutte le puntate della carriera di Calogero Bottas in una playlist apposita qui sul canale, ma adesso è il momento di andare in Inghilterra, però prima di iniziare come al solito andiamo a fare un ricappino della situazione di classifica dunque in prima posizione c'è sempre max verstappen a 158 punti secondo lando norris incredibile questi che fanno il gioco di formula 1 non guardano la formula 1 a 123 poi charles leclerc a 108 sergio perez a 106 calogero bottas a 105 e via via tutti gli arti alonso Albon, Hamilton, ricciardo Ocon che vanno a chiudere la top 10 non siamo lontanissimi dal secondo posto siamo lontanissimi dal primo posto ragazzi. 53 punti sono tanti però abbiamo qualcosa. Bisogna continuare a mantenere sto trend se vogliamo pensare di poter tornare a giocare al mondiale, ma sarà relativamente impossibile. L'unica cosa che ci può salvare è che non siamo solo noi contro Verstappen, ma ci sono tutti i Star Trek, quindi a rubare e punti non, non dovremmo essere gli unici in teoria. Oh, arrivato al DRS nuovo, speriamo che questo funzioni, attasci i vostri. Ok ragazzi, si va al weekend di gara, speriamo bene che sia finita la stagione delle piogge, sinceramente perché se fammi un'altra gara sulla pioggia non c'ho fantasia, mentre Silverstone può essere una bella gara, non è proprio una gara dove andiamo fortissimo, però può essere una bella gara se eh, non piove, se eh, non piove. <sussurra> Guarda ma non è possibile, cioè io veramente no, non riesco a capirla sta cosa ragazzi Piove nelle libere, non piove in qualifica e piove in gara I ostri <tossimilazione> <tossimilazione> <tossimilazione> Ok ragazzi, primo tentativo Ovviamente stiamo con l'assetto da pioggia perciò Non saremmo super veloci Ma per quello Manco c'è tanto il pericolo dove pensa la pioggia? non dove pensa la pioggia? questo carogero si fa a rilanciare di nuovo metto stretto al cordolo sta facciamo in pieno possiamo esagerare un po' di più qui frenadona liscio al cordolo andiamo subito a metà la quarta apriamo metto al cordolo subito un'altra volta short shift in uscita cerchiamo di azzeccare il drs sì, ora inizia rompe pure anche le qualifiche, Alex con sto carburante è super bravo, eh! in seconda posizione c'è... Cioè... C'è Charles Leclerc, porca puttana, quanto sono andati larghi qui! Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, grosso errore di calogero! Oh. Arriviamo alla parte più complicata. stiamo leggermente il piede. L'ultimo tentativo provo a farla in pieno, raga. Cerco di buttarmi dentro bene. Okay, alziamo leggermente il piede. Altro DRS. Non so quanto abbiamo di vantaggio sulle Glerk. Tocchiamo il cordolo, Ma riaprimo tutto. Ecco, lì il zarsicciotto era meglio non toccarlo. Ragalogero va a chiudere il suo secondo tentativo. Sempre in full position. E lì stavamo, e lì siamo rimasti. Ultimo treno di gomme. prepariamoci per l'ultimo tentativo. Allora, calcolando che eh, si gira in 1,28. Come al solito aspetto due minuti. Veramente è un grande calcolatore. Mamma mia, che casino di traffico che c'è in pista, raga. Forse abbiamo sbagliato come al solito l'uscita in pista dobbiamo pure sbrigare perché sennò non fa un tempo, mancano 18 secondi, no, stavolta non ce la faccio non è come l'altra volta, ho calcolato male i tempi, ragazzi mannaggia la miseria 10 secondi, non ce la potrò mai fare Calcolando male i tempi, ho bene, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. sono finite, cazzo bravo, hai fatto un ottimo lavoro dai, senza l'ultimo tentativo pure, grande. Grande, cavolo, sto so dito d'anno, fregato che previsioni del tempo. Quindi rivediamo i primi tre. L'uomo della pioggia, Verstappen. Ci cioè, sto a diventare l'uomo della pioggia, a forza dei miei core sul bagnato. Altra pole position per il nostro calogero Bottas, secondo Verstappen, terzo Leclerc. Adesso ci aspetterà una gara di sangue e lacrime. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Sì, L'ultima volta abbiamo vinto Alex, cioè almeno, non lo so, una soddisfazione datemela. Allora, l'unico vantaggio è che con la pioggia di solito incredibilmente ci riescono le partenze, raga. Quindi, stando primi, se riuscissi a avere un buon passo... Ok, sta spiovendo, ma ci vorrà ancora tempo per far sì che la pista si asciughi. Come sta spiovendo? Ma che cazzo lo stai guardando? Andiamo sul motore dei giri, andiamo sul motore dei giri... Prontiamo la frizione, il nostro calogero, prontiamo la frizione, la molla e parte decisamente bene, come al solito, sul bagnato, non mi chiedete perché il nostro calogero riesce a fare queste partenze sul bagnato uh, vabbè. Quanto scivola, quanto scivola, adesso bisognerà fare un'attività di sano costruzionismo per 13 giri, ce cioè la possiamo fare forse usando l'Hertz per difendersi dagli attacchi di questi dietro vedo subito Carletto che inizia a rompere i coglioni box non è che potresti dire a Carletto di non scassare le balle da subito? Beh, almeno lasciatemi prendere il via poi dopo uno si riscalda un attimo no? Mi riuscì a passare indenne altri soli 12 giri facciamo una gara noiosa tutta tutta la gara davanti cercare assolutamente di non fare errori di nessun tipo noi la nostra gara ma se io facessi una gara così noiosa no dal primo giro all'ultimo primo quindi nel video posso mettere solo io che chiacchiero no il nostro calogero robot a 6 box che si fanno delle sane chiacchierate via radio usciamo forte con l'Hertz difatti stiamo a prendere un pochettino di spazio no però non è per niente in realtà ci sta a recuperare. carletto maledetto Questo sarà il suo nuovo nome, Carletto Maledetto, al posto del predestinato. Ma raga, non potete capire quanto sto concentrato, utilizzoci più 100%. Non male che dice che doveva la a me mi sembra che sta scivolando di più, raga. Posso io che sto a alzare il ritmo senza rendermene conto? Ma non mi pare di avere questa capacità innata di alzare il ritmo senza saperlo. Sto a sudare come notaria dietro di te è 1,9 secondi Sì, sì, non me ne frega niente, Alex, sto cercando di restare vivo Una gara noiosissima e sono contento che sia così Spero che continuerà a essere una noia totale fino alla fine Ogni volta che apri il gas, con queste condizioni medie, devi fare il segno della croce Eppure ogni volta che vai a frenare, perché la frenata pure non è che sia sta passeggiata che La seconda non si mette, non è igienico ma se fossi in sinceri entrerei a cambiare le gomme Non sono sicuro che tu abbia quelle giuste per queste condizioni Ma tu sei al limite dell'intelligenza umana Cioè io non rientro manco se Fate una festa in box Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri Mo attacca la pippa questo col carburante Questa è una curva favorevole Qui evidentemente loro Porca puttana Mamma mia che rischio raga, eh, ho perso tantissimo in questa curva, meno male che era favorevole. Il nostro calogero. Guardate raga ma ho sentito dei movimenti strani, non capivo se c'era il terremoto, invece probabilmente sono io che mi sto a sotto a guidare in queste condizioni. Purtroppo Verstappen non sta facendo il campione del mondo. A noi ci avrebbe sicuramente rotto di più. alle clerche lo sta lasciando bello, sereno e tranquillo, devo poterci venire a ricchiappare. So, calore. Le clerche calcola che stanno dentro lo stesso box, per venire a meno. Manco devo fare strada. Attenzione, Calonzo, tanto gira, stacca il giro veloce, questo è un segnale netto di come stiano alzando il ritmo loro. 8 decimi, porca sozza, pure Verstappen si è avvicinato, sta a portare pure Verstappen, maledetto Leclerc. Anzi, Carletto il maledetto. Sei ultimo, Ultimo giro, raga. E le freccette di prossimità stanno qua dietro, hanno recuperato tutto l'ultimo giro, ragazzi, incredibile. L ultima volta per le Baghez. Però questo ritirigno adesso è pericoloso, perché se escono meglio loro, e sicuramente escono meglio loro, c'è parecchia velocità da prendere qui, infatti stanno a due decimi, due decimi, proverà all'esterno, attenzione proverà all'esterno. Proverà all'esterno, il nostro caloggio si difende all'interno. Ma non è finita. Però siamo abbastanza messi in mezzo. Da dove Copri ultime curve? Ultima curve cazzo! Ehi cazzo, dai! fanculo al meteo. Grandissima gara, però purtroppo non abbiamo il uh, giro veloce. Calogero Bottas, pilota del giorno. Guarda, ah, ragazzi, sono soddisfatto. Mi si era messo di traverso il weekend. Ed eccolo il nostro calogero che risale sul podio un'altra volta. ...una volta di più di essere competitiva. Vince Calogero Bottas secondo, incredibilmente, Max Verstappen che deve aver fregato Leclerc all'ultima curva di difatti arriva terzo, poi Alonso, Ocon, Norris, Albon, Gasly, Hamilton e Perez vanno a chiudere la top 10. Hamilton ha pure fatto il giro veloce in 48 amoroso, l'ha fregato a, eh, Alonso in questo momento Verstappen è primo a 176 punti, secondo c'è Norris a 131, terzo Calogero Bottas a 130, poi Leclerc a 123 e tutti gli altri Perez, Alonso, Albon, Hamilton, Ricciardo con che chiudono la top 10 stiamo in questo momento a 46 punti dalla vetta, stiamo a recuperare piano piano ragazzi Col replay sotto di una gara che eh, dire che è memorabile è poco perché è una gara in cui parto primo e arrivo primo sotto la pioggia non è mai successa non bisogna sforzasse per arrivare a ricordarsela eh, sono molto molto molto soddisfatto. Diciamo che spero che non succedano più, non capisco perché sta stagione piove così tanto, ragazzi, non c'è una spiegazione, probabilmente è una cosa randomica ma adesso stanno sempre verso la pioggia, non, non, non so da me una spiegazione, però tutto sommato stavolta siamo riusciti a sfangarla. Adesso se non mi ricordo male ci aspetta Red Bull Ring che è una vista favorevole e lì speriamo di recuperare altri punti. Detto questo io vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme ragazzi e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!